Adesso, adesso io lo riprendo e poi cosa farne non lo so ciao. Eh, Buonasera Ciao posso salutare la spalla? Ciao, ciao, ciao, ciao. L'albero come mai è stato abbattuto? Era eh, ammalato eh, dico, dico che ce ne arriva un altro a terra che sarà caduto a quanto pare è caduto eh. non hanno rifatto la facciata e eh, vabbè qua è praticamente, aspetto l'ingresso praticamente della scuola. Fai conto che alcuni ragazzi vengono in, in bicicletta, la mettono dietro e passano uh -huh. sempre di qua. Quindi oltre a fare no, no, la poca. Più che la pozzanghera è il, quelle, diciamo il pozzetto Sì, quel pozzetto, quello e quell'altro anche. Vedi che sono ah, sì, due. Sì, sì. Ci sono fuori in quota? Ma qui, vabbè, più che il passaggio sono ragazzi di scuola media, non c'è, vero? Nel senso non, non lo usano sì. per ricreazione. No, no, però qua c'è anche il passaggio per l'ingresso del CTP. Infatti vedete che c'è il CTP. CTP part... è il centro serale, no? Sì, diurno, diurno, diurno serale. E molti passano di qua, passano di qua, devono evitare la...